Benvenuto, oggi preparerò pasta alle zucchine con ricotta e basilico. Ingredienti per 4 persone, 320 g di pasta, 3 zucchine, 400 g di ricotta e abbondante basilico. Dopo aver lavato le zucchine, tagliate le rondelle. Saltate le zucchine in padella con un filo d'olio, una presa di sale, per circa una decina di minuti. Le zucchine dovranno risultare croccanti. Ponete sul fuoco una pentola con acqua salata e a bollizione raggiunta, buttate la pasta. E nel frattempo temperate la ricotta con 3-4 cucchiai di acqua di cottura della pasta, olio di extravergine d'oliva, sale e pepe, e aromatizzate la ricotta con abbondante basilico tritato scolate la pasta al dente e unitela alle zucchine unite anche il condimento di ricotta e basilico mantecate con dell'acqua di cottura dopodiché impiattate e insaporite con il grana padana grattugiato e delle foglie di basilico se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina. Mi raccomando condividete il video, condividete il video, condividete il video. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.